Mi chiamo lo sapete, insegna Parma, eh, l'indicazione di quella cosa in basso a sinistra Full Lab è una cosa aggiuntiva, nel senso che a Parma è stato istituito ormai da qualche anno un laboratorio di ricerca sulla storia dell'alimentazione. Eh, quindi, insomma, c'è diciamo, un piccolo gruppo di storici particolari, non soltanto che da qualche anno si va occupando di eh, storia dell'alimentazione, di food e history questa eh, sera o diverse cose che vorrei presentare nel tempo in cui stiamo insieme la prima riguarda evidentemente un tema che fa cioè, parte dell'expo, a parte dei nostri stili di consumo, quotidiani, eccetera, e parte che arriva dalla provocazione, cioè dire la tradizione, la tipicità dei prodotti esiste cioè, oppure no. La mia provocazione iniziale è che la tipicità è un'invenzione, è un montaggio, è qualcosa che assolutamente non ha nulla di concreto, nulla a che vedere con come dire, ciò che noi intenderemo, intendiamo con, letteralmente con tipicità. Cioè per tipicità, chiaramente le terminologie e le definizioni possono essere molte, però di norma intendiamo un prodotto, in caso un prodotto alimentare che ha a che vedere con il territorio che era radicato in questo territorio perché prodotto da decenni, secoli eh, che è integrato strettamente con le abitudini di consumo che qui abita che è strettamente soprattutto intrecciato in e legato alle vocazioni produttive di questo territorio se un formaggio è tipico del perché lì storicamente c'erano le mucche, le vacche, i bergamini, il pastore e quindi quella cosa lì appunto è tipica di quell'area. Quell Questa cosa qua non esiste e eh, da questo assunto un po', di così provocatorio, vorrei partire per fare alcune riflessioni che riguardano in generale la tipicità. In generale i prodotti tipici come essi sono eh, utilizzati in molti casi come driver eh, promozionale di, di, di, no, di, di, di, di, di campagne universitarie fanno parte del nostro immaginario quotidiano di consumatori ma eh, che in realtà appunto noi siamo diventati abilissimi consumatori di prodotti industriali, magari di buona qualità mascherati no, dai prodotti pubblici poi dopo capiamo bene che cosa intendiamo con questo tutto ciò evidentemente sta dentro anche a ciò che poi sarà a poche settimane, forse se parte che cioè dentro alle SCO in realtà il tema originario è relativo al cibo, ma avrebbe dovuto essere relativo ad un'altra cosa cioè come, le di, come risolvere le carenze di alimentazione a livello planetario, a livello globale e quindi come affrontare il tema della mancanza di autosufficienza alimentare in due terzi tre quarti, due terzi del pianeta in realtà si parlerà di quant'altro uh, non so qua a Milano, ci, ci verrò sicuramente, non so quello che stiamo facendo in Emilia e ovviamente in Emilia i produttori di salami, di prosciutti, di formaggi stanno cercando di sfruttare l'Expo per portare a Parma, a no, Modena, a Reggio Emilia, a Bologna eccetera e i cinesi, i giapponesi, i russi, comunque coloro che hanno il potere d'acquisto per far consumare un po' di prodotti tipici quindi anche lì driver per evidentemente anche lì è la funzione cioè, è una grande filia è è a Disneyland la Disneyland della la perché verranno raccontate, eh, anche io lo farò prima a fare una serie di, di conferenze, di bar, cioè in cui noi racconteremo ai potenziali clienti di questa tipicità delle valle delle storie. Perché? Per convincerli no, che quel pezzo di parmigiano reggiano che stanno mangiando è esattamente come si faceva nel passato come boccaccio appunto con la sulle camere. Non è così ma l'importante appunto è che si soddisfi in questo modo però il desiderio il desiderio di distinzione il desiderio di esclusività che il consumatore straniero viene appunto ad esercitare il proprio danaro fresco appunto, in Italia la tipicità. dunque eh, il primo passaggio non ho le competenze per farlo ma si trova lo stesso allora, il primo passaggio è perché noi siamo attratti da, da un prodotto perché, di fronte a una scelta anche complessa fra due, tre, cinque prodotti, normalmente, se abbiamo disponibilità di denaro, quindi possiamo permetterci di spendere qualche soldo in più, scegliamo un prototipico? Perché? Invitiamo a cena gli amici e gli offriamo questo balsamico tradizionale perché? Perché probabilmente è, appartiene a una sfera evidentemente che va oltre la razionalità del consumo, perché se noi se mettessimo da come dire, consumatori accorti a guardare l'etichetta, il peso, il prezzo, la qualità, verificheremmo che non ne vale la pena in molti casi. Eh? In molti casi, non ne vale la pena. Perché lo stesso prodotto, di qualità equivalente, di gusto identico, lo trovi a un prezzo inferiore. Però non lo troviamo lo stesso. qua scatta evidentemente. Tutta la parte di neuroscienza legata appunto alla neuroeconomia, insomma, cioè del perché noi siamo consumatori compulsivi irrazionali e quindi il dei nostri consumi sono fatti su base irrazionale, anzi direi di più, razionalmente irrazionale perché noi sappiamo che stiamo consumando un prodotto che appunto avrà poco qualità prezzo, che non con è conveniente, però è molto dire, attraente, accattivante acquistarlo e offrire. A questo punto di vista, ovviamente, allora, il problema qual è? Che noi soddisfacciamo la nostra, il nostro desiderio di distinzione prima ancora che con il gusto, con l'atto dell'acquisto del possesso e dell'offerta ai nostri ospiti. Da questo punto di vista, il prototipico funziona benissimo. Funziona benissimo perché intercetta, evidentemente, un desiderio c'è un filone di storia dell'impresa che, che ha studiato, per esempio, come nell'Ottocento inglese alcuni produttori di tappezzerie, di oggetti per la casa utilizzavano appunto il tema del Medioevo italiano, del Rinascimento italiano, per vendere le carte da parati. Riuscendo evidentemente a, a, a, a spuntare il vantaggio competitivo sui concorrenti, non per la qualità della carta, ma perché venivano rappresentate appunto dei temi, diciamo così, artistici per appunto detto in Italy, per nascente in Italy, che chiamate la classicità, eccetera, eccetera e la stessa cosa funziona per il salame di felino, per il prosciutto di Parma per il parmigiano reggiano, quindi poco importa se quando andate dal salomire il prosciutto di Parma che comprate viene dalla Croazia dalla Slovenia, piuttosto che dall'Ungheria, che a Parma c'è stato solamente un mese o due per, diciamo così, acclimatarsi o ossigenarsi poi il maiale, che è la coscia del maiale, la lavorazione primaria è stata fatta in un'altra parte d'Europa, non meglio definita. Eh, Tutto ciò so, evidentemente però a noi non interessa, a noi interessa mettere in tavola il prosciutto di farma. Da questo punto di vista eh, allora, il, il tipico diventa un potentissimo driver di, eh, comunque, di competizione sui mercati. L'altro giorno seguivo, ero a Parma, stavo seguendo la lunghissima giornata di tesi tra cui appunto, stavo seguendo una mia, di un mio laureando che ha studiato la tipicità nella grande distribuzione organizzata. Ora, eh, se lo avete presente, COP ha fatto la propria linea, Fior fiofiore COP. COP ha fatto la propria linea, sapevo il Nata quasi come scommessa, è arrivata adesso a significare per COP l'8% del fatturato nazionale, percorre il 9%, parliamo di numeri molto significativi in crescita, in crescita nonostante la crisi economica e quindi il calo dei consumi, in crescita con prodotti che costano più degli altri, quindi vuol dire che esiste un segmento di popolazione disponibile a pagare il 30% in più lo prodotto anche in una fase di complessiva contrazione dei consumi deve far pensare tanto questa cosa, tanto più se voi andate a spacchettare i vari prodotti produttori, andate a guardare se non faccio nome, però se vi piace la pasta rigori compratevi la pasta rigori di Almano e non la pasta coppa, visto che è la stessa pasta costa molto meno. Quindi sono i produttori industriali che producono per i marchi, sia per coppia che la pasta, per i marchi tipici. I tipico tipi non c'è solamente il pacchetto. È un'operazione geniale che sta riuscendo evidentemente uno degli altri midoli dell dell'Expo, cioè a Italy, di riuscire a imporre in gusto, in un gusto, un buon gusto, una buona qualità industriale, raccontandoci diciamo, e divedendoci un prodotto tipico. Il tipico anche di c'è praticamente smontato, Smondando, diciamo così, il mito della tipicità però dobbiamo anche dire che allora, diciamo così, lo strumento del rappresentazione non è che nasca oggi eh, oggi ha assunto un rilievo importante ma eh, i concetti di reputazione territoriale, reputazione del prodotto eh, abbinamento sovrapposizione quindi fra un prodotto e un territorio è un fenomeno che esiste fin da quando siamo notizie in dei mercati Fin dal 300, fin dal 400 noi abbiamo eh, l'apparire di prodotti tipici. Poi è chiaramente, però che a Milano si facessero le minori armature di tutto tutta Europa era abbastanza cosa nota. E i mercanti che andavano in giro per l'Europa a vendere armature le spadone di Milano dicevano che queste qua sono fatte a Milano come simbolo di realizzazione. Erano ancora evidentemente. Primi, prime balbuzie di in un prodotto tipico però appunto il parmigiano reggiano il, il gran parmigiano è noto fin dal 3-4% era, era, era come, come, come, come dire, il complemento di un regalo di nozze era inviato appunto, su, sulle, sulle, sulle tavole delle corti più prestigiose europee da coltroponimo parma la mortadella di Bologna, 500 viaggi per l'Europa. Eh? Eh... Poi chiaramente i prodotti tipici alimentari sono un numero minore per un motivo semplice, sono difficilmente conservabili in assenza di catena di coperto. Quindi è più facile trovare in questa in era industriale la tipicità dei prodotti tessili, perché chiaramente non sono usurabili. La seta di Bologna per 4-5 secoli è il top della raffinatezza in tutta Europa che sarebbe i battesimi, i matrimoni, il funerale, quindi diventa una, un oggetto di distinzione e si estingue, dunque va molto a decrescere il comparto a Bologna, a favore di quello di Lione, di Parigi, eccetera, quando cambia la moda. Quando eh, appunto, le dame, le dangelle, il più non lo sono più, la vera sempre di Bologna, ma cominciano a prendere quello di Lione. Quindi il cambiamento della moda comporta evidentemente il riposizionamento di un prodotto, ma la sua reputazione per secoli aveva garantito a tutti, a tutti i produttori di coloni di poter avere un vantaggio competitivo sui mercati. Ora, il problema della denominazione di origine, della difesa normativa dei prodotti tipici, non si pone soltanto oggi, eh? Cioè il problema del par nasce nel 1984-2015, nel il primo decreto del Duca di Parma nel 1632 che definisce quali sono i territori all'interno dei quali è legittimo produrre formaggi chiamati parmigiani C'è, come dire, già il problema della competizione sleale da parte di componenti diversi. Concorrenza sleale. anche qua è un termine su cui bisognerebbe riflettere una settimana. Eh, diciamo che le denominazioni di origine, tra non parte della DOT, GDP, tutto quello che ha avuto controllo della denominazione, della denominazione difesa, è uno, una grande operazione protezionistica per proteggere un.. Un territorio, un territorio un territorio dai concorrenti che stanno in altri territori quindi non è automaticamente una garanzia di pubblicità è uno strumento di protezionismo però quello che voglio dire è che già precocemente prima della formazione dell'industria eh, territori e prodotti territori e tecniche di lavorazione Tendono appunto a sovrapporsi, quindi a essere identificati. Dico non solamente territori, ma anche tecniche, perché non dobbiamo pensare e immaginare che il parmigiano sia buono, che il pecorino è buono, soltanto perché in questa zona il latte è migliore. C'è dietro evidentemente uno skill, un savoir-faire appreso, modificato nei secoli. E, evidentemente è quello il vero valore uno dei tanti valori competitivi di quest'area, di quell'area cioè di sapere utilizzare uh, in, la, la, appunto, le competenze tecniche per trasformare in un certo particolare modo le materie quindi c'è cioè, il francese la componente del terroir, cioè ciò che il territorio eh, ci offre in termini di naturalezza quindi, sole, un suolo, acqua, che anche quello sono certamente un blend assolutamente unico, ma non basta il blend, eh? perché all'interno di quel peluato puoi fare come formaggio No. devi saperlo fare. E per saperlo fare chiaramente c'è una, una sovrapposizione fra tecnologia, eh, natura, lavoro, abilità tecniche e chiaramente il mercato e chiaramente il mercato perché il problema del mercato diventa evidentemente nel momento in cui uh, usciamo da quello che chiamiamo il mondo ordinato cioè quando entriamo nel settecento nella fase di, di, di prepotente sviluppo non soltanto dell'industria inglese e poi europea in genere ma del commercio internazionale eh, si è in una fase in cui i prodotti agroalimentari cominciano a essere prodotti dall'industria e questo chiaramente cambia le carte in tavola cambia le carte in tavola per un motivo semplice che l'industria può lavorare in una trasformazione su grandi numeri soltanto se no non parliamo di industria non parliamo. in questo passaggio da piccoli numeri a grandi numeri vi è il cambiamento dei prodotti vi è il cambiamento delle tecniche vi è il cambiamento di ciò che mettiamo in bocca del gusto anche e ovviamente qua c'è, cioè, assistiamo fine 700 settecento in Inghilterra in tardi Ottocento in Europa assistiamo alla riscoperta del tipico cioè di come l'industria di fronte a un problema che è quello della distribuzione moderna e poi diventerà evidentemente la distribuzione su, eh, su scala molto molto geograficamente molto ampia come diavolo fai a far evidentemente mh, percepire al consumatore che non è di qui la qualità del prodotto fatto qui questo diventa il problema enorme, cioè devi costruire delle reputazioni, deve costruire delle leve di del marketing, di convincimento del consumatore. Ovviamente il patronimico territoriale diventa lo strumento più semplice. Quella cosa lì è come la si fa a una basta. Oppure come la si fa a Bologna, a Montadella, o come la si fa a Lorraine, a Partigiano. Cioè, quando noi incontriamo nella storia della distribuzione eh, indicazioni geografiche, vuol dire che il prodotto in questione in qualche misura viaggia su distanze molto lunghe. Altrimenti non c'è bisogno, se noi cominciamo e consumiamo tutto in quest'aula, di chiamarlo il formaggio di Sesto San Giovanni. Lo sappiamo che siamo qua, insomma. No? Il problema è che quando qua consumiamo il formaggio che viene da fuori o esportiamo il nostro formaggio altrove e lì chiaramente allora abbiamo delle indicazioni molto precise che ci dicono nel 600 per esempio i vini di Bordeaux erano già esportati in mezzo mondo, in mezzo Europa forse qualcosa che vi ha detto sul su, su, su Bordeaux in, in America però insomma in America però di, diciamo che già nel 600 appunto, i vini di Bordeaux sono considerati vini di gestionale qualità insieme a una serie di altri prodotti Ovviamente noi stiamo parlando di un passaggio, che è quello appunto della, del passaggio dalla produzione artigianale alla produzione industriale, che comporta la moltiplicazione delle quantità prodotte. Ma proprio per questo, come si può pensare di continuare, posto che siamo mai esistiti, a produrre beni tipici, prodotti tipici alimentari, per il mercato globale? C'è qualcuno che oggi può immaginare che in Australia il l'aceto balsamico e pensi che sia quello tradizionale davvero? In qualsiasi luogo del mondo di Dubai trovi l'aceto balsamico di Modena, ma non può essere tutto quello tradizionale. Il tradizionale è, è, è prodotto in 20.000 litri all'anno, 20.000 litri, non 40 milioni di quell'altro, perché questo invece è diventato il prodotto, in qualche misura, che viene venduto, un punto, ma è quindi anche qua si viene a creare questa tensione, che è prototipico, per definizione è scarso la, la, la, la, la, la tipicità uguale scarsità per un motivo semplice se ci deve essere quell'abbinamento stretto fra territorio dove vengono prodotte le materie prime eh, territorio dove vengono trasformate le materie prime skills and warfare e eh, eh, alla fine non, non possiamo pensare che in questo territorio si possa produrre più quella, di quel tanto di latte, di carne, eccetera, eccetera, di vino, di vino. È evidente che allora quando il prodotto tipico diventa industriale non è più tipico. In questo senso la tipicità con l'emergere della produzione industriale svannisce, <coughs> sparisce, perché non è più compatibile. E quindi evidentemente assistiamo a un processo molto complesso, che adesso cerchiamo un po' di, di capire meglio, che è quello di riproduzione seriale della tipicità fatta però con strumenti industriali. Quindi quello che noi ci mettiamo per la bocca, non è più il prodotto tipico, è un sosia, una coppia, una, una riproduzione, quello che io chiamo l'avatar. È un avatar. Il 90% dei prodotti che noi acquistiamo anche nelle adesso, nel lusso, sono avatar dei prodotti tipici. Alcuni di buona qualità, per la realtà, eh? non dico di no non sono prodotti tipici, altrimenti non sarebbero disponibili, altrimenti sarebbero evidentemente complicati da trovarsi. Poi c'è un'altra questione ancora. pensiamo prima eh, in file di evidentemente a tutte le categorie sociologiche di Albordieri, di eccetera. Cioè il consumo di quei beni è un consumo appunto, che ci dà distinzione. Noi acquistiamo il prodotto tipico da offrire perché ci distingue. Eh, però anche lì non tutti potrebbero essere nella condizione di pagare il prezzo vero che il prodotto tipico comporta, che il vero prodotto tipico comporta. Una sotto balsame per 25 anni, una voce di Tina costa 100 150 euro. Quindi non necessariamente tutti i consumatori se lo possono permettere però il variegato mondo dei balsamici balsami industriali ti permette di andare al supermercato con pochi euro porta a casa una cucettina questo è un momento di cui è un po' effettivamente invecchiato che costa 10, 12, 15 e da via salire ora, tutto ciò per certi versi se ci pensate è da un lato sociologico è la democratizzazione del gusto eh? del lusso è il lusso che se democratizza tutti lo possiamo consumare perché anche se non è il tipico vero però comunque quel prodotto in qualche misura quell eh, su quell'altro si riflettono i simboli e i segni del prodotto vero dall'altro lato dal punto di vista economico è il mercato che si segmenta domande e offerte che si segmentano in tante nicchie di mercato che appartengono evidentemente al medesimo prodotto al centro del medesimo prodotto di balsamico ma in realtà carte di balsamico ce ne sono ce ne è più, sono ce ne sono 1, seconda sono vicine un seconda diverso e un questa diverso qui è una sono 1, quello che abbiamo appena detto. E certo è che parlando di avatar, ce parlando di prodotti industriali che sono 1, ce si richiamano al vero prodotto tipico originale, ci troviamo di fronte poi ovviamente a delle come dire, difficoltà interpretative nel riuscire a, a, a distinguere fra quelli che sono i processi di innovazione legittimi per fare l'altra, i processi di eh, contrattazione, i processi di imitazione non è facile riuscire a districarsi effettivamente in quel dedo perché per abbiamo la parete su Italian Sunday no, una di quelle cose appunto, che ci raccontano tutti no, è se noi riuscissimo a essere più severi dal punto di vista normativo l'Italian Sounding non sarebbe ricchezza a quando parliamo di Italian Sounding parliamo di 60 miliardi di fatturato di eh, agro food fuori d'Italia 60 miliardi sono tanti è eh, più di un terzo del, del, del tutto l'export italiano food, land, insomma, è una cifra molto rilevante però anche lì usa fare frazione perché quando parliamo di Italian Sound parliamo di 60 miliardi di cui 6 sono contrattazioni quindi perseguibili da loro diretti e cioè produttori che copiano fraudolentemente il marchio, il brand, il nostro potremmo sicuramente gli altri 54 miliardi, quindi l'altro 90%, non sono contrattazioni, sono appunto evocazioni del Made in Italy. Perché se uno chiama la pasta Leonardo da Vinci, o Gattuso come il calciatore, non sta facendo un'operazione illecita, sta semplicemente producendo una pasta alimentare fuori Italia, in Italia, e non so dove, utilizzando un nome italiano. O la mozzarella prodotta in Nuova Zelanda, in Australia, formaggio che evidentemente eh, il cui nome evoca no? questa misura di non sono contraffazioni. Quindi anche lì bisogna fare molta attenzione: dov'è il confine tra la contraffazione, l'imitazione legittima? possiamo pensare che chi compra il raviolo la raviolia bolognese il zappetti fatto in Francia non sa che sta comprando il falso che non sono i ravioli in Bologna che non esistono, peraltro eh. quindi insomma c'è una, una corresponsabilità anche del consumatore, però anche lì il caso eh, è emblematico cioè coloro che acquistano l'Italia non in Francia, piuttosto che in australia cioè, lo fanno semplicemente perché il made in Italy è figo no? non trovando alternative o se le trovano sono molto costose, ripiegano su un prodotto evidentemente eh, sounding, che è costa meno ma che dispensa la, gli stessi codici di distinzione e che ai propri ospiti dà evidentemente dire, il senso di consumare italiano, tenendo conto anche che c'è un'altra questione di fondo non marginale, che pensare di esportare beniglia alimentari con il gusto italiano non è così semplice, perché i gusti eh, codificati altrove del e Nord Europa sono molto diversi dai nostri, e quindi potenzialmente un buon prodotto che per noi appare di gusto elevatissimo potrebbe non apparire di gusto altrettanto elevato a un consumatore orientale o, Italia, o a un consumatore eh, appunto del Nord Europa, tant'è appunto che il consulto del parmigiano reggiano produce degli di parmigiano per il mercato nord europeo che hanno un gusto un po' differente da quello che sono attuati il nostro peso, il nostro circolo artico, sono hanno fatto il parmigiano del consorzio a mio avviso immaggabile perché aveva un gusto da formaggio norvegese, per buona volontà non mi piace, non è il nostro gusto insomma quindi insomma anche lì bisogna fare molta attenzione evidentemente che c'è una una distanza insomma, così nel gusto fra eh, il made in Italy e quelle che sono le percezioni in altre culture alimentari Um, il discorso dell'abata per poi chiuderlo è sostanzialmente cercato di banalizzarlo in maniera molto molto grezza e rosa questo piccolo grafico no? e cioè a dire nella curva bassa abbiamo il perdito di un prodotto tipico tradizionale nella curva alta abbiamo la domanda di un prodotto tipico tradizionale cioè a dire Partendo da un punto comune, da un origine comune, la domanda tende, se le cose vanno bene, se il marketing funziona, se il prodotto diventa trending, tende a crescere molto più rapidamente di quanto non possa fare l'offerta, per i vincoli di cui sopra, il territorio, i produttori, eccetera. Sì. L'area z è l'area in mezzo, è esattamente l'area che può essere coperta dagli alberi, nella migliore delle ipotesi, in questo caso. Cioè di un'industria che si mette al servizio no, produce beni per vendere, sostanzialmente, utilizzando il prodotto tipico che conserva eh, in quantità limitate come ancoraggio. Questo è il caso del balsamico di Modena eh, 20.000 litri 40 milioni di litri in mezzo ci siamo noi cioè, sono i mercati internazionali e quindi noi possiamo capire perché i più strani difensori della qualità assoluta del balsamico tradizionale siano i produttori industriali che dicono no, no, il balsamico quello vero deve rimanere costosissimo prodotti in quantità scarsa e di qualità inaccepile, che diventa evidentemente il punto di ancoraggio di tutto l'altro discorso. Perché in questo modo evidentemente è possibile caricare il prodotto tipico, questa reputazione millenaria. Quindi eruditi che in archivio hanno trovato il lascito di Matilde di Canossa che scrive all'imperatore perdonargli una botticella di Balsano nel 1100 e non so quanto. Un falso ovviamente, no, un falso no, ma sicuramente parliamo di un altro prodotto italiano. Però c'è eh, stata anni fa una, una, una battaglia assondicata d'archivio tra alcuni, alcuni comuni della, della bassa modenese a chi trovava il documento più antico, sono battuti gli archivi cose ermoniose da un certo punto di vista scientifico, no? però per dimostrare che anch'io avevo dieci anni prima di te una carta che attesta che il Balsamica ha prodotto. Quell'operazione è un'operazione evidentemente marketing territoriale ma è un'operazione che ha assunto la dimensione di creazione di un prodotto indissolubilmente legato alla propria storia, il Balsamica. Da cui l'industria, con cui l'industria convive e da cui l'industria trae la legittimazione, diciamo così simbolica, a produrre un bene industriale venduto a prezzi molto più alti di quanto non si potrebbe fare senza la presenza del balsami balsamico internazionale, Perché l'aceto di vino costa 80 centesimi al litro, l'aceto di vino con caramello e uacito balsamico costa 2,5 euro. Il differenziale di prezzi di vendita è enorme, tre volte tanto, ed è lo stesso prodotto con in più una voce di caramello, parlando di prodotti appunto da poco prezzo. Quindi è evidente che la difesa, la tutela del, del prodotto tipico permette all'Avatar di diventare veramente un prodotto che permette il business alla, alla, grande, alla grande industria. Ci sono diverse modalità di adatta, magari qui rinvio alle cose, se qualcuno è interessato più nello in specifico, alle cose, alle cose scritte, cioè eh, appunto, il, il modello del balsamico è sicuramente uno dei modelli tipici, di coesistenza, dell'industria gusto, del, del prodotto tipico, ci sono altri modelli, ma penso per esempio al modello del panettone di Milano, insomma, no? cioè, eh, io dopo tanti anni con il palacone artigianale di Milano, non mi piace, non riesco... Come, come dire ad adattarlo al mio gusto che si è formato negli anni della industria con i palettoni industriali è poco da fare l'Italia si è formata con i palettoni notte alemania no? fuori di quel gusto lì esiste certamente la tipicità esiste la funzionalità, ma non c'è la capacità di percepire eh, come dire cioè di farcelo gustare di, di, di poterlo gustare si percepisce la differenza è ovvio ma non è un gusto perché l'imprinting che è stato un altro. Eh, forse arriviamo Nelle Expo il ilettoni mm. comincia a essere portato in giro per l'Europa. Sono piccoli i produttori, ma alle mani ancora sono lontani. Alcuni di quelli sopravvivono, per esempio a seria bifi, che diventa caffè, che, che, che va all'Expo di Parigi, no? Sceglie di, di non diventare grande. Altri falliscono, altri più non. ma alla fine negli anni appunto il lume economico, dopo la seconda guerra mondiale in particolare, eh, quello che prevale è appunto, la sostituzione. L'avatar industriale diventa evidentemente un prodotto che diventa tipico. La percezione del, del, del, del prodotto industriale cambia, non è cioè, più percepito come un popolo, una variante dall'originale, diventa il suo stesso l'originale. E così via, insomma, ci sono... Mille case evidentemente, lo spiega dell'alto adige, insomma che di un consumo, ma il 5% di quello che prodotto che è il FGP, per macchie, la, per l'alto adige, è frutto di maiali allevati in alto adige. Il 95% arrivano, non da solo, certamente esattamente dall'alto e vanno evidentemente a confluire nella produzione industriale quella che noi ci consumiamo sul banco del supermercato o del saliniere il rimanente 5% è normalmente venduto quasi esclusivamente sul mercato locale un campo diverso che è molto più affumicato, molto più speziato che è consumato non appunto non per farsi il panino o per cucinare quindi usi eh, completamente differenti anche lì eh, dov'è la tipicità? il legame col territorio è come nel caso di Toritar, legato esclusivamente al fatto del, del transito, della lavorazione. Nel caso di Tori Parma ancora che può anche non essere lavorato a Parma, è mandato solamente ad affinare, e poi, su un paio di mesi, a stagionare una volta che è stato lavorato quattro ore. Quindi i legami evidentemente vengono costruiti anche solamente. Era molto bello di Bologna facendo di disciplinare passa la voglia di mangiarla perché è possibile utilizzare eh, carni di maiale provenienti da qualsiasi parte del mondo c'è cioè nessun vincolo territoriale possono arrivare queste carni intere quindi maiale, maiale intere possono arrivare invece anche a pezzi più piccoli e anche latte. Per cui potenzialmente la mutadella che mangiamo può essere con l'assemblaggio di cani di lato provenienti dalla Sri Lanka, dall'Olanda e dall'Ucraina che può essere scampiato con un modello di governo E lì che evidentemente subentrano allora altre necessità di tela o di brand. Eh, non c'è un consorzio in un consorzio, però ci sono diversi produttori che sono, hanno una propria reputazione. Allora, chi lo sa? e evita di comprare un mercoledale al di fuori di quei 3-5 produttori locali che si sanno essere buoni eh, nel caso di altri consorzi eh, abbiamo invece la costituzione di consorzi nei consorzi Parmigiano Reggiano se voi trovate il consorzio Parmigiano del, del consorzio delle vacche rosse trovate un parmigiano che viene realizzato come un termine prima che recupera la razza bovina autottona e si è perso negli anni 50 c'è cioè la bruna la China o la rossa di ragioniglia. Eh, qualità gusto completamente diverso, completamente differenti. Lati diverso. Però anche lì è l'idea di costruire un consorzio che distingue una qualità superiore all'interno della una sacca di Stessa cosa per Parma, tutti l'angiranno che rappresenta un milione di prosciutti sui 20 milioni macchiati parma, sono direttamente prosciutti allevati, maiali, allevati nella pedemontana montana fermense, allevati in un certo modo guarda, e danno chiaramente vita a prosciutti completamente diversi come ho visto. Però anche quelli sono difficili da trovare, perché sono scarsi. Ora allora, vediamo che il problema della scarsità è un problema che continua a ricorrere. Se vogliamo mettere a punto un prodotto che abbia un forte e vero del territorio, la capacità produttiva si riduce. Il che, evidentemente, è incompatibile con un prodotto industriale. E per definizione, il prodotto prodotti il più possibile in grande quantità. Quando come dire, si va alle esposizioni dell'Ottocento, in giro per il mondo, portando il parangiano, il zampone, il vino, cioè non è che si vai per fare così una, un viaggio culturale, vai per promuovere un prodotto pensando di intercettare un mercato grande in crescita e lo fai se hai la ragionevole speranza e certezza di poter produrre il tuo prodotto in quantità illimitata. Quindi, inizimi per forza a immaginarti. Di rompere i vincoli sulla collezione, altrimenti non vai al mercato nazionale, non vai al collezionismo universale. Altrimenti, non riesci a soddisfare la domanda potenziale che emerge, esposizione universale. Ora, nell'Ottocento, quando l'Italia comincia a l'agrofood italiano comincia a essere rappresentato appunto nelle esposizioni universali emerge una cosa che non è una novità cioè la radicale arretratezza del compagno industriale italiano che non è una retratezza che si conta soltanto nella mentalità meccanica, nella siderurgia ma anche nella profondità l'Italia porta a casa cioè viene insinuato di giudizi altamente negativi dicendo, eh sì, le potenzialità ci sono, però la qualità di lavorazione è modesta, si potrebbe protezionare questo, quello, quello. Nello specchio dell'Expo, anni 60, ho studiato un po' per gli anni 60 70 Londra, Parigi, Filadelfia, eccetera, quello che emerge è un evidentemente una presenza modesta, parte dell'Italia, con prodotti, tutto sommato, modesti, in qualità è una retrattezza enorme da cui l'Italia si, risol si risolverà soltanto tutto un nuovo secolo quindi anche lì c'è una, una conferma una cosa che trascriviamo sì. ma la cosa più diciamo così, interessante che eh, emerge leggendo un po' tutte le carte dell'esposizione di giudizio, la stessa misurata, eccetera. è sostanzialmente eh, diciamo così, la conferma il titolo, dipende da quale punto di vista si parte, del nostro schema dei prodotti tipici. C'è una gamma in testa, no? Che il prosciutto si fa a Parma, che il parmigiano è fatto lì, abbiamo, abbiamo in testa, no? che la pasta di graniano, per carità. Ecco, in realtà, quella tipicità, che è il nostro schema naturale, nel fine del ancora non si è codificata, ancora non esiste. Parma non porta prosciutto qualcosa a san Daniele, ma non porta prosciutti motivo semplice, che quella razza da cui deriva lo prosciutto di Parma, la guai, il maiale rosa no, arriva nel 1915, arriva un pochino prima, insomma, alla fine dell'Ottocento, insomma, però prima non c'è lo prosciutto di Parma perché non c'è la materia, prima non c'è. E quindi i prosciutti italiani di San Daniele, quelli di Vignola, di spariscono, sono in realtà prosciutti molto simili agli verici di oggi, quindi molto piccoli, molto secchi, molto satili, e che si usano ancora nelle lastime in realtà ottimi. e quindi anche lì noi scontiamo una retratezza anche nella percezione dei prosciutti rispetto a quelli che sono fatti in Inghilterra, in Francia, in, Italia, in Germania, Abbiamo un gap di capolino con i prosciutti francesi e tedeschi, che è immaginabile oggi nella nostra mappa mentale. Stessa cosa per i parmigiani, per il Parmazzigana. Eh, L'Emilia va in crisi nella sua produzione tra il 7 e 800, si riprende ancora alla fine dell'800 quindi il formaggio eh, parziano-parziano portato nelle varie esposizioni universali fino all'800 è il Parmazzone della cascina lombarda molto più vicente molto più in grado prima che vada in crisi la cascina lombarda per il cambio il, il, il coraggio del marci insomma cambiamenti anche nell'organizzazione produttiva che producono un'alterazione delle mappe della città e il parmigiano quello che oggi più o meno inquadriamo nell'area del, del tipico del parmigiano del parma Reggio, Sponda po Mantua, Sponda Po-Bologna, eh, è un qualche cosa che si comincia a riaffermare negli anni 10-20 del Poi ha un picco di crescita dopo la seconda guerra mondiale, ma anche lì cambia tutto, perché cambiano le vacche. Cioè la vacca autottona viene abbandonata perché è poco produttiva e viene introdotta la fusione che rende la guerra, che rende tre volte tanto ha una finestra aperta e molto più piccola è costosissima in termini di, di cure mediche molto delicata insomma però quando rende, rende tra volte alto e quindi c'è questo cambiamento e, e poi c'è un altro cambiamento ancora che è quello appunto di marchiare è una scelta degli anni 60, eh, di marchiare con risultato pregiano sia il maggio che l'invernegro quello fatto a maggio, e quello fatto in eh, di norma quello fatto in inverno che non veniva marchiato che è di qualità inferiore e allora lì assistiamo evidentemente all'omogenizzazione del gusto. Oggi non percepiamo più la differenza tra un parmigiano fatto in primavera e un fatto in inverno, perché il tipo di alimentazione della materia prima, cioè della nuclea produzione latte, è sempre quello. Quindi abbiamo assolutamente omogenizzato le differenze di gusto. Da questo punto di vista l'industria è evidente adatto come consumatori beh sicuramente si è messo al riparo da molte posizioni perché prodotti realizzati a livello molto artigianale sono potenzialmente cioè, pericolosi quindi da questo punto di vista l'industria è stata qualcosa di molto però ha, è intervenuta per necessità a condensare completamente a eliminare il gusto non sono più le differenze di gusto che invece appartengono alla tipicità. Un altro indizio, un altro piccolo indizio che ci dice guardate, la tipicità non esiste, non esiste più quanto le Perché in il moco, è un pezzo di margigiano o e nessuno è in grado di capire, neanche lo certo, se è fatto con il coraggio estivo, parere, o fatto con il coraggio invernale. Perché tutte quante, sempre comunque, usano il mangime come per giunta, l'altro, questa è una più pettegolezza di soia tra l'argento dei mangini e anche lì, insomma, emergono molti, molti dubbi, da cui appunto i produttori di parmesano e bacche rosse hanno intervistato un paio di recente, eh, hanno fatto questa scelta per eh, riuscire a stare su un mercato più vantaggioso per un secolo del Parmigiano che serve da decenni di competere con il prezzo, solo sul prezzo, con il prezzo, con il Gran Padano. Anche lì è una battaglia persa per un motivo semplice, cioè, i case di del Gran Padano hanno una dimensione media di 8-10 volte superiore a quella del Parmigiano e problemi di scala molto superiori, non possono gli Emiliani competere con i case edifici Lombardi, non, non sul prezzo, sull'immagine sulla storia, sul mito forse sì, ma è una battaglia che non è stata accettata perché il consorzio è governato probabilmente da persone che non capiscono queste potenzialità e quindi molti, alcuni produttori del consorzio hanno deciso di, di cambiare mucche e di competere su un settore di nicchia che è appunto il mercato della, della vacca rossa. Prezzi molto più alti, però non hai concorrenti, quindi chiaramente ti ritagli uno spazio di mucche un prodotto di qualità sicuramente superiore, di gusto molto diverso arrivato alla concorrenza del produttore di grattura ovviamente se, voglia, se volessimo entrare nel dettaglio di tutte queste questioni, è un tema insomma, centralissimo, cioè quello di come si può pensare che sia tipico, o possa essere tipico un prodotto, come di parla fatto prodotto in 20 milioni di pezzi o il parmesano o il parisano fatto in diverse tonnellate di prodotto ogni anno. Non è pensabile appunto che queste forme di produzione possano stare insieme alla pubblicità. È la pubblicità che diventa evidentemente uno strumento che di cui l'Utria si impossessa no? e continua a utilizzare appunto, per cercare no? di, di vendere meglio il prodotto. Se abbiamo tempo dopo in la scorsa era un convegno proprio sul latte, il futuro del latte in Valpadana, un convegno meraviglioso fatto con i e altre cose del Ludigiano, a presentare appunto la comunicazione del Parmigiano nel secondo guerra, cioè di come si arriva, di come il consorzio arrivi tardivamente a utilizzare la storia e richiamola simbolica appunto la propria storia per vendere il prodotto È nel 70. Eh, prima ci sono altre forme, diciamo così, ma non c'è l'uso della tipicità e, e lì è uno degli errori strategici del consorzio che comincia tardi e comincia quando evidentemente la tipicità del programma padano ormai, è già sostanzialmente è bilico Artusi Artusi ha come dire un'importanza strategica nella misura in cui nel eh, 1991 di mangiare eccetera in cui Artur eh, sostanzialmente eh, compie un'operazione di unificazione gastronomica del nostro paese pensiamo che, per esempio nella, nei menù di casa Savoia grandi ufficiali, pensamenti ufficiali, ufficiali, per tutto il primo trentennio, quarantennio post unitario fino al primo decennio del Novecento circa. Allora, I menù non solo sono scritti in francese, e quello ci può anche stare ma la struttura del pasto è francese, i vini sono francesi, le preparazioni sono alla francese, quindi c'è un'importazione un di questo modello da cui si comincia evidentemente a verificare qualche cambiamento parte finale dell'Ottocento inizio del Novecento. I Savoia però per esempio nei brani non devono Paolo, non devono Bordeaux, c'è già evidentemente da parte loro un adeguarsi al cambio locale, non è l'Italia. Artusi evidentemente significa la svolta, significa cercare di introdurre in Italia un modello unificato di cucina di cucina nazionale. Due in particolare sono, a mio, a mio avviso, le cose importanti da segnalare. Cioè, con Artusi eh, la pasta diventa un piatto nazionale, una pasta asciutta. Non è un piatto regionale o asciutta, diventa un piatto nazionale. Questo chiaramente comporta dire lo sviluppo della produzione, dei mercati, della domanda, il del cambiamento anche di canoli diciamo di comunicazione rispetto alla pasta. È molto importante. E eh, teniamo conto per esempio che anche qua prima parlavo del rispetto dell'Expo del, del eh, Gragnano, anche questa è un'invenzione un recente perché la pasta italiana di Gragnano comincia a diventare ragionevolmente buona eh? soltanto quando viene rilasciato la semente del grano senatore Cappelli 1915. Quindi quando troviamo il pastificio a Peltra o dove eh, pastaina dal 1800 e qualche cosa, certo che è una pastaina dal 1800 e qualche cosa, usando grani ottoni di pessima qualità, non dire abbastanza per fare pasta il resto, qui si sta riproponendo questa meravigliosa avventura gustativa sensoriale delle paste fatte con i grani antotteri perduti. Meno male che si sono perduti, per cioè, voglio dire, se si provano a consumare, si nota subito la differenza. Sono paste immangiabili per il nostro gusto, perché si, si scostano, vengono saponose, insomma, però, quelli sono i grani che l'Italia aveva. Eh, la polemica qualche mese fa mi pare si usano i grani canadesi e dell'est europeo per fare la pasta, ma certo, ma certo, fa sempre, fa sempre sono, sono, sono grandi buri. E quindi permettono di realizzare delle paste alimentari buone. Quando tu leggi che a Parigi a Londra, negli anni 60-70 dell'Ottocento, eh, i pastifici italiani sono surprassati in qualità in numero dei pastifici francesi, Già un quadro molto chiaro che in Francia si producono paste migliori che in Italia per il consumo in proprio certo perché appunto non si è ancora diffuso neanche in Italia il consumo della pasta asciutta, tutto il centro-nord. La pasta asciutta la conosce e non conoscere la pasta. E con Artuse si diffonde un'altra cosa che poi fa la fortuna del comparto eh, agroalimentare di Parano, po il pomodoro. Il pomodoro è una. Una è, un esempio, così è un prodotto che si diffonde soltanto, lentamente, fino al cento, fino al novecento ed entrano costume tutti tutta Italia, non tanto il sud. E, però, cito Massimo Montanari, è la popolazione del parigiano, perché la pasta asciutta con pomodoro chiama parigiano. Quindi, evidentemente, allora, la cosa che sta al traino di questi due eh, alimenti che si diffondono. Ora, appunto quando mi ero segnato a Feltra, da puzzo, insomma anche qua c'è, io ho sempre utilizzato nello schifo delle mie cose, ho sempre utilizzato il concetto di invenzione della tradizione, ho preso Old Manger e ho portatamente portati a base di cibo. Perché? Perché credo che davvero qua, come nel caso delle guardie di Buckingham Palace, ci sia una invenzione della tradizione. Noi oggi percepiamo no, che in quel distretto, si storicamente, si produceva pasta, la migliore del mondo, e pensiamo che ancora oggi sia appunto un sinonimo di garanzia. Certo, lo è, ma non perché hanno cominciato a farlo nel 1848, ma perché probabilmente nel Novecento, con la seconda guerra mondiale, vi è una forte espansione industriale di quegli strati. Quindi c'è questa forzosa industria della produzione. Per la pasta ma per mille altri prodotti eh, tipici che stanno appunto nella nostra. Quello che poi avviene è evidentemente, ma poi ci spostiamo già Progressivamente, verso una, un'altra grande tappa evolutiva, che è appunto del secondo dopoguerra, eh, si assisterà evidentemente a un cambiamento costante e continuo delle, delle materie prime delle tecniche di trasformazione dei mercati. Ma delle materie prime, perché in realtà avvengono cambiamenti nel territorio che non sono mica piccoli. Se Guardavo oggi dal treno, la volta che faccio il punto da Bologna a Milano, mi, mi domando sempre dove diavolo fossero in passato tutti questi caseificci, questi caselli, dove fossero queste mandrie di, di bovini, pecore. Senza di continuità oggi da Bologna a Milano, con la presa rossa vedi una conurbazione di strade, stradine, eh, zone industriali. Questo cambiamento che è intervenuto nel Novecento e in particolare dopo la seconda guerra mondiale ha modificato profondamente il landscape e quindi quelle lavorazioni, quella cultura, la grande valle banana, non c'è più, è cambiata, comportando ovviamente a cascata cambiamenti su cambiamenti anche evidentemente riguardanti tutta la natura la tipologia, il gusto delle materie, il capo di cambiamento, l'obbligo di cambiare significativamente i prodotti. Domande, considerazioni? come volete. Che, eh, accanto a questa prima cosa legata così, al, al, alla, alla, alle considerazioni generali sulla tipicità volevo presentarvi appunto come, facciamo un salto anche logico e cronologico come nel secondo governo, negli anni 60 e 70 la tipicità è più o meno utilizzata eh, nel marketing comunicativo i prodotti attraverso la televisione e attraverso questa, questo contenitore no? che rappresenta il vero strumento che educa gli italiani e gli italiani al rosso. Eh, Carosello, lo sapete tutti, ma lo so per chi non lo sa è questo grande contenitore pubblicitario che ha in nomi tutte le sere l'unica rete nazionale in bianco e il nero della sera che dura tra i 12, 15, 16 minuti mettendo in scena evidentemente l'Italia che ancora non c'è ovvero un'Italia che c'è o parte eh, alcune cose qua sono un po' ma ho utilizzato alcuni gli che ho fatto per un comino all'estero per mostrare evidentemente che cosa fosse l'Italia a chi non la conosce bene dopo la seconda guerra mondiale insomma, come gli stranieri ora il problema della, della ricostruzione si pone in queste condizioni, il problema della ricostruzione si pone anche per il sistema agroindustriale che conosce da a partire dal 49, 50, 51, un forte, forte, slancio di crescita, no? Si viene però a creare, fin da subito, una, una scollatura tra quelle che sono le potenzialità del sistema per di ricostruzione, e eh, quelle che sono le, non tanto le potenzialità ma quelle che sono le, eh, i comportamenti, gli stili di consumo italiani molto progali molto legati evidentemente a un'Italia un ancora in larga misura io, povera, okay, anche in modo portogliato e, e quindi il carosello interviene inizialmente diciamo così come primo strumento educativo per convincerti per convincerti non solo che questo marco di talmente è migliore di quell'altra marca ma che tu hai bisogno di quello che il frigorifero non è nostro ma nella tua vita ma che diventa evidentemente un qualcosa di strategico quindi prima ancora che la competizione tra marchi diventa evidentemente una competizione fra il sistema industriale del suo complesso e un modello di consumi fino allo che abbiamo parlato la lettera della scatoliglia modello di consumo che ancora fortemente arretrato. Carosello forza tutto ciò, evidentemente, giocando in qualche misura. Ehm, anche qua, credo che prenda in considerazione, così lo meglio, eh, questo è un cantiere di ricerca, perché sto lavorando da un anno a questa parte, più o meno, ma teniamo conto che. Eh, sono spot non trasmissibili più di una volta, quindi sono spot unici, in 35 mm, quindi anche altissimi, Visto che con loro in onda per 20 anni, sono circa 35.000 spot differenti l'uno dall'altro, quindi è una fonte documentaria molto, differente, molto, molto grande, molto grande, molto, e non facilmente reperibile e assemblabile. Quello che però sta facendo, prima considerazione, è quello che fa, che quello che fa Carosello è sostanzialmente fare l'inva sul senso di emulazione, mostrando, come dire, dei comportamenti, eh, delle situazioni piacevoli, gradevoli, l'espressione evidentemente della middle class emergente urbana, in cui tu ti puoi in qualche misura riconoscere che ti dicono, fra le righe, puoi diventare come quelli a patto di consumare quello che quelli stanno facendo. Ando. E quindi è evidente che allora se tu consumi quel certo tipo di prodotto diventerai bello come il protagonista, la tua moglie diventerà bella come la protagonista e i vostri bambini saranno tutti ondi e la vostra casa sarà meravigliosa. Ora questo gioco qua, se volete può apparire banale, in realtà in quel momento storico diventa un prepotente ed efficacissimo di convincimento e ovviamente è un nello di congiunzione fra una fase insomma, così, di sviluppo, di urbanizzazione, che era la prima parte del Novecento, e quella che diventerà con il boom economico, il sistema di consumo di massa, eccetera, Carosello è, è, è, è un elemento efficacissimo, tra l'altro difficilmente comparabile con altre esperienze straniere, perché eh, insomma, in Gran Bretagna è proibito la pubblicità televisiva potremmo già aspettare il titolo privato negli anni 60 qualcosa in Francia ma non c'è questa metodica costruzione di un formato comunicativo così efficace. peraltro che va a pesare pesantemente sui marini. il 50% degli scopi di Carosello sono infatti costituiti da che vignette, fumetti, eccetera, per animati, orientati a un target di bambini bambine, che diventano un amplificatore, nei confronti poi della alla, di molte madri, che cioè consumi ancora a ancora alimentare mondo femminile in questi anni, quindi canzoncine, motivetti, no, che diventano veramente virali, anche la testa, che è genitori, alimentando evidentemente dei consumi, l'altro dei comportamenti delle routine inerziali, cioè eh, guardate al supermercato, cercate il caffè, il caffè paulista, ha ancora il medesimo brand degli anni 60. Io non sono assolutamente convinto per fare leva su quelli che come me hanno vissuto quella fase già, eh, che riveli allora appunto il, il, il cartone animato di Paneri Bambino a Carosello insomma. Qualche anno fa la Motta si è intatta, ha cercato di vendere caffè, riproponendo un finto vintage carosello su, su, su Raipun, in vari, vari spot, eh, quindi era girato con la calza, da, da, col, col, con l'anda davanti a parte le camere, per, per mimare gli, gli anni 60. Motta non ha mai prodotto caffè, non produce caffè, però a memoria ricordavo che negli anni 60 per qualche anno Motta non c'ho il proprio caffè allora quell'operazione me la spiego soltanto come un tentativo di penetrare nella memoria dei cinquantenni che in qualche misura la classica Madeleine vengono il Ciamotta e se lo comprano quindi questo gioco è stato molto molto profondo e molto molto pesante Sono, credo che in molti casi ancora oggi sia codificato in molti in molti quello che in realtà Carosello mostra, mette, mette in mostra, è la vetrina del boom economico, sostanzialmente. Cioè è, una, è, un, è un reality, è un tour show Tutte le sere, tra un d'ora, chi vedi quello che potrebbe essere il tuo futuro, a condizione di... E non c'è, peraltro, dopo qualche minuto, ci guardiamo qualche spot, se va l'audio, uh perché non è come lo spot di oggi che punta evidentemente eh, come dire, a emozionare, molto veloce, incalzante per sempre, assolutamente, è una lettura di scatole infinita, perché dura due minuti e mezzo di spot. I due minuti sono una storia che potenzialmente non c'entra nulla con il prodotto, nulla. Poi alla fine salta fuori, uno mai visto, e gli dice: comprati la mozzarella". Cioè, ti lì'altro'. Una, una forma comunicativa che oggi sarebbe come dire assolutamente improponibile, cioè non sarebbe affatto efficace, però in questa fase, qua si tratta evidentemente di narrare e di raccontare. Anche qua alcune immagini tratte dall'iconografia dell'epoca. Beh, qua si tratta evidentemente di, appunto, di educare da un lato il consumo degli elettrodomestici. Anche detto, l'Italia negli anni 60 costruisce la propria ricchezza economica del paese grazie agli elettrodomestici, eh. diventa la principale fonte di export e cucine, forni, fornelli, frigoriferi italiani, lavatrici. Diventano al top internazionale, quindi conquistiamo evidentemente una leadership importante. Dopo si travede un altro discorso. L'altra cosa riguarda evidentemente il cambiamento dei, delle forme di eh, così, divertimento del tempo libero, la conquista della mobilità individuale. Quindi, la Lambretta, la Vespa la, e la Seicento. Passando per la 500 della neanchina di Pantoffi rappresentano evidentemente i primi pilastri di una forma differente di eh, mobilità. Avrebbe comportato dei costi anche molto elevati, non c'è alcun dubbio, in termini certo di vista, in un consumo temporale, però, comunque, questa fase storica, beh, significa potersi emancipare dalla corriera e dalla bicicletta, quindi è un salto di qualità i matti d'epoca, eh, non abbiamo tempo di vedere, insomma le famiglie che partono per le vacanze con la 500, che le grande, più o meno come due o tre di questi sedili qua, con 5 con i nonni, le lavate che governo, le catinelli, le cani, via, cioè, quindi spedizioni eh, molto complicate, però appunto rappresentavano un salto importante di qualità. Eh, tutti producono tutto la Breda, la FIA, si mettono a fare frigoriferi, quindi anche marche che poi in realtà non sopravvivono a un economico. Ecco qua cominciano a emergere evidentemente anche, del, comunque dal punto di vista grafico, dei segni comunitari di grandissima modalità di grandissima efficacia. La Vespa, la Piazza in particolare, mette in campo una, una, una capacità comunicativa che molto efficace qualcosa anche all'interno del Carlos si può cominciare cioè a vedere. Sono avete in testa la prima, il grande successo tutti della banda destra, ban il Carlo Eruca nel Capelavazza, è sicuramente una delle forme più raffinate, intelligenti e geniali di comunicazione pubblicitaria negli anni 60 e 70 riesce effettivamente a costruire un mondo fantastico che attrae i bambini, perché sono cartoni, non allontana gli adulti perché c'è comunque un doppio senso erotico, sessuale dietro alla, alla, alla storia, quindi anche l'adulto rimane. E il tutto uscito in una forma incalzante di sport. E effettivamente sono capolavori artistici più che sport, e lì chiaramente la testa comincia a costruire la sua immensa fortuna fino a diventare una, una grandissima industria della comunicazione. in particolare il problema si pone qua ora, è vero che siamo nel mezzo di un economico è vero che il modello, diciamo così, dei bambini biondi e dei bambini interni, domestici, urbani Prevalgono, però è anche vero che siamo in Italia, dove c'è comunque un ruolo di ah, un'organizzazione familiare basato su una donna, in molti casi casalinga, o comunque se non lo è la donna più giovane, ma comunque la donna, la mamma, che, insomma c'è ancora un forte presidio della casalinga di cucina e soprattutto in presenza di una cultura gastronomica non differente. Non siamo in Australia, non siamo in Gran Bretagna, cioè, c'è una, una cucina forte in in tutte le regioni italiane e qua il grande azzardo il grande successo è convincere gli italiani che il dado star da brodo o, Lombardi, o brodo, insomma il dado da brodo è migliore del brodo fatto con la carne vera che il formaggino invernizzi o in roccatelli sono migliori del formaggio vero cioè su un, un tessuto sociale di questo tipo è un'impresa italica che viene evidentemente condotta con enorme eh, potenza di fuoco cioè l'idea è di convincere no, che queste cose qua D'Aldo Broglie Carmen Scatola e Cracker sono meglio della carne vera, della bistecca, del pane e del brodo. Ora, i cracker cominciano nel 58-59, no? Io mi sono immaginato che poteva accadere dieci anni prima in pieno razzinamento annonario, codici, in cui non c'era il pane, e qualcuno diceva, guarda che il pane è un po' così, fuori moda, mangiati il cracker dietro con il calcone, no? Il cambiamento intervenuto in questo decennio, eh, chiaramente il raggiungimento anche di standard nutrizionali differenti, un miglioramento significativo, eh, porta a un certo punto a proporre questa grande innovazione. E nel resto, eh, la comunicazione è molto chiara, una grande innovazione. C'è cioè, la consapevolezza che proprio si sta innovando la forma del consumo tradizionale del pane. La carne in scatola è un altro cambiamento enorme, negli Stati Uniti la carne in scatola già nel 1910 20 sono già diffusissime senza difficoltà, c'è una grande cultura appunto per la carne in scatola in Italia non un po meno, perché la carne in scatola fino a un economico è considerato un prodotto da trencero, nella migliore delle ipotesi insomma, no? che fondato sul caso non già la carne in scatola, l'alternativa era un'altra per il consumo normale. Eh, tutto ciò ovviamente in un quadro in cui si fa leva sull'infanzia, molto pesantemente sull'infanzia. Eh, la Locatelli interpreta, quindi giochiamo in casa qua, insomma, no? i grandi produttori di laccini, in pazia, Locatelli uh, è in grado, in da Bagna e in Gramizio, insomma, di uh, giocare un ruolo importantissimo, di utilizzare l'infanzia come ehm, diciamo così, argomento fondamentale. Tu vuoi che il tuo figlio e tua figlia diventino belli come di la pubblicità? O che crescano sani, e allora perché ti ostini a nutrirmi in modo tradizionale? Ti assumi una una responsabilità enorme. Questo meccanismo che diventa complesso, però funziona molto, molto bene. Se vuoi che diventi belli, se vuoi che tu bene, eccetera, eccetera, devi stormarmi in questo modo qui. Ora, questa immagine scelta non casualmente tra tutte le immagini della vostra terra, in particolare dei bambini, cioè, sarà anche se vuoi. Molto da scarico, un messaggio in troppo. Però è una chiarezza estrema, cioè inconfutabile. È la base che permette la crescita. Tutto il resto, se ci vuole non agire più. E qua, chiaramente, sono generazioni intere che hanno beneficiato, il sono la realtà. Il Noi i dottori ci hanno sempre detto che il parmigiano è già è, è la alla crescita, non si vede che il formaggio mio come si cresce? Ovviamente, eh, più avanti, certo, negli anni successivi, si assiste, negli anni 70-80, appunto, al fatto che il parmigiano comincia a utilizzare questi strumenti di convincimento per promuovere se stessi. Però è anche vero che negli anni del mondo economico, siamo negli anni sono me, 60 fino 60, il parmigiano sbaglia tutto, perché comunica un altro messaggio. Comunica che è un prodotto di distinzione per l'uomo comunico, ma non per il bambino. Sbaglia tutto, imperdo, imperdo, imperdo perno, personalmente. E la comunicazione basato sui bambini in questi anni è lasciata completamente, per quanto riguarda i formaggi, ai formaggi, ai derivati dal formaggio e i vernizzi o cartelli Poi arrivano anche altri, che sai che però, insomma, parlando di <coughs> industrie locali, queste, queste sono. Per poi arrivare per passaggi successivi alla cultura della merlina. Che anche questo è un passaggio che non è semplice, ma è solamente evocato. Eh, visto che questa è una delle merendine che esce sul mercato in, in T60, cioè fino a quel momento la merenda dei bambini, dei ragazzi a scuola non era certamente un prodotto condizionato. Poteva essere un panino, poteva essere qualcosa da forno, ma certamente non, non condizionato. Quindi si apre evidentemente un altro, mercato, un altro fronte, un altro mercato, completamente nuovo, assolutamente innovativo. E eh, diventa evidentemente anche qua qualcosa che, eh, su cui però la università deve intervenire per convincere il consumatore. Sono anni, anni in cui appunto sia per ciò che riguarda i beni di consumo, domestici, automobili, eccetera se sì, per quanto riguarda i prodotti industriali alimentari c'è una, una lotta tra la tradizione e l'innovazione la tradizione è appunto il consumo tradizionale l'innovazione no? è insomma, i cibi per cotti, per contestionati industriali, eccetera, eccetera Vabbè, questo era un'altra chiusa quello che volevo mettere ulteriormente al fuoco appunto era questa cosa qui cioè di come in questa fase storica come economico l'utilizzo del tema della tipicità territoriale da parte dell'industria italiana entra in un corso sostanzialmente ad ombra. ci sarà un, un recupero della tipicità un po' più avanti cioè a pancia piena si se di può dire cioè, quando l'Italia nella inizio degli anni 70 cioè comincia effettivamente a toccare, a computare con mano gli effetti reali del mondo economico allora lì si comincia e anche tutto il messaggio pubblicitario comincia a cambiare non è più il consumo per mangiare, per riprendersi dalla grande carestia di guerra Qui cominciano evidentemente altre tematiche, sono appunto la salubrità, meno grassi, più leggeri, eccetera, eccetera, e cominciano alcuni prodotti, alcune imprese a utilizzare il tema, la leva della tipicità. Il Parmigiano Reggiano, appunto, in primo luogo esce dalla comunicazione basata sull'evocazione di un modello di famiglia monoparentale eh, urbana che dove il marito addirittura si dice il parmigiano è il marito in tavola che non c'è questo cioè, molto sessuato, è una cosa molto molto forte fino appunto nel 71 la prima vera svolta tra l'altro scopo del terruale. e l'immagine molto evocativa è la forma di parmigiano appoggiata su un tavolo si immagina ricoperto da una pergamena con il territorio della del consorzio quindi la forzatura e il consorzio non si dice che è stato fatto da pochi anni eh, ma è su una pergamena quindi si allude a una lunghissima gestazione storica di quel territorio con effetto cromatico molto bello perché il parmigiano ha la stessa, lo stesso colore e grano della pergamena o viceversa quindi si impastano perfettamente e l'unico vero che c'è è, eh, è l'isola del tesoro quindi l'idea appunto di un'invenzione del terruano. Però la prima volta, poi però viene per un po' abbandonata perché negli anni tardi 70, inizio 80, tutti gli 80, cosa succede? Che il parmigiano viene venduto e sponsorizzato come prodotto dietetico, energetico, quindi per gli sportivi, i bambini, chi studia, chi lavora, chi corre, eccetera, eccetera. E il lo si riscopre soltanto negli anni fine 90. Quindi anche, anche lì c'è questo eh, quest andamento convivago della comunicazione del consorzio che per molti osservatori è indicatore appunto di una non chiarezza di idee. Cioè vuoi fare concorrenza a una padano, vuoi fare concorrenza no, al in o vuoi fare con i francesi che se ne fregano di tutti e decidono che quello è un prodotto tipico duro e puro e lo vende a un prezzo molto alto? Reduci quantitativi in modo tale che crei una struttura sull'offerta e il prezzo sale automaticamente. Quella scelta sonno, non la fa, quindi si continuano ad aumentare le, le, le, le tonnellate di prodotto venduto che rimangono invendute nei magazzini. E non è un caso, fateci caso: prendete a caso S. Lunga, COP, CONAD e altri grandi gruppi della distribuzione organizzata che utilizzano il parmigiano reggiano, con il lampadano. Come prodotto civetta per richiamare i clienti a vendita, a prezzi sottoposti. E questo chiaramente, ulteriormente, poi incide sul prezzo di vendita: perché la pop va al consorzio, vuole comprarne 10.000 pezzi, quindi una quantità enorme, per me, e decide che prezzo è questo, prendere e lasciare. E questo chiaramente sta stortando il produttore in Paragiallo. E eh, però, appunto, lì è eh, tutto radicato in una non chiarezza comunicativa, insomma, il parmigiano in 30 anni ne esce dipinto in due o tre modalità assolutamente diverse, che non gioca evidentemente nell'albero del prodotto, insomma quale esso sia. Domanda quindi più piatta. Che, che tu hai introdotto sì. sì, sì, sì. e credo sì, ma tu è solo della tipicità anglo-food che si, si può parlare di Avatar e è solo del tempo presente che si può parlare di questo fenomeno, cioè in realtà ci hai ispirato più molto no, ma di quella area grigia, di quella vela di, di, dall'imitazione all'innovazione. Ah, ecco, eh, questa valigia è esistita anche nel passato? E il quale è passato? Poi perché suppongo tu l'hai fatto accedendo a un certo punto alla catena del freddo, che cosa è l'intervento della catena del freddo che scambiava anche nel mercato primario semplicemente possibile perché erano trasportabili. Cioè non era merce ciò che non poteva avere. Eh, chiarissima eh, no allora di massima è una categoria che è, come so appunto per i prodotti di alimentari vero è che eh, alcuni diciamo così veriti che conferme che esistono, siano esistite appunto dei processi di avatarizzazione anche di altri prodotti non alimentari Stavo prima fa le carte d'apparati a Londra che diventano appunto le master le case vittoriane borghesi, poi però si rende conto appunto, che c'è una domanda molto più ampia da parte dei ceti, delle middle class o delle lower classes allora produce con lo stesso brand un prodotto di qualità inferiore e c'è un anche lì eh? e l'idea quindi della segmentazione del mercato sostanzialmente dal lato dell'offerta e quindi sì, direi che insomma nel caso alimentare è sicuramente più evidente, ti permette di cogliere, però insomma, è una categoria che mi sembra che si possa appunto, esportare anche da altre cose di prodotto. Beh, esiste, nel momento in cui esiste l'industria, la trasformazione industriale, eh, ho l'impressione che è molto più complicato ipotizzare un processo di avatarizzazione o di auto avatarizzazione prima della formazione dell'industria. Quindi proprio è il controluce del prodotto artigianale e del prodotto industriale, che si sovrappongono come in un'eclisse, non capisci più quale è l'uno e quale è l'altro. È lo stesso prodotto, però la nostra percezione è che è lo stesso prodotto, perché sono lineati, hanno lo stesso nome, eh, hanno lo stesso corollario di segni, eh, incidono sulla stessa eh, identità. Uh, insistono appunto a, a solidificare quei tuoi uh, motivi per quale quali acquisti quel prodotto. Quindi certo che appunto è la, la, la sola acquista di un bene artigianale, cioè totale e di un bene industriale per sono. Sì. E è la coesistenza, o la sostituzione, che avviene, il cambiamento. Cioè a dire è l'innovazione nel campo dei prodotti tipici alimentari. Uh, tutto il filone di pensiero dell'economia industriale ritiene eh, che il lavoro tipico non sia innovabile perché solo innovi altri la tipicità. Se l'armo di colonnato mette nelle vasche di inox e mettere le vasche di armo non è più l'armo di colonnato tipico poi l'Europa se lo chiede lo faremo nelle vasche di inox anche noi insomma però appunto ogni processo di innovazione comporta l'abbandono della tipicità è evidente appunto che in questo in questo processo di cambiamento di avviene proprio un'innovazione un evoluta in molti casi che modifica alla radice la tipicità anche qua a volte si va posto dettagli anche difficilmente raccontati è certo balsamico tradizionale di Roma okay? oggi ha una, una struttura che organolettica in cui prevale il dolce Vent'anni fa la struttura granolentica era opposta, c'era il dolce ma prevaleva l'astro. In 20 anni il gusto è cambiato in maniera significativa per adeguarsi al gusto prevalente del consumatore, del lusso, che anche che parliamo un po' di lusso. Però tutto ciò, come lo configuriamo rispetto alla tipicità? Se in 20 anni, o 30, quelli che sono stati, abbiamo deciso come consorzio di cambiare completamente il gusto, quindi l'idea appunto che tutto sommato la tipicità in realtà sia una categoria mentale prima ancora che eh, economica, merceologica, gustativa, cioè gusto, è un problema di gusto c'è cioè, un mito della memoria, un qualche cosa che va a colpire nei nostri settori inconsci e che ci predispone ad acquistare quel prodotto corrispondendo a un prezzo. Per esempio quel prosciutto che arriva da, da Slovenia sì. e che passa due mesi a Parma ha una trasformazione organolettica per chiudere questa stagionatura nel territorio di Parma o non cambia assolutamente nulla? Non solo la lega del marchio di Per giusto. carità, eh, Parma le stazioni di stagionatura sono poste a montagne, il palo c'è cioè un'area meravigliosa. Questo non ci ha condotto, però è evidentemente più un elemento di marketing che non di sostanza, perché ho l'impressione che se il prosciutto che arriva è di qualità ottima, diventa ottimo, se è cioè di qualità mediocre rimane mediocre, anche se sta tre mesi in a al quindi è chiaro che lì, però, l'idea quale stante del consorzio di Parma, non potendo noi nemmeno avere un maiale per ogni appartamento, per motivi evidenti, si trattava di trovare una soluzione a come soddisfare una domanda che stava esplodendo. L'avatar di tutto di Parma, qual è? È il prosciutto sloveno, olandese, austriaco che viene a soggiornare a Parma un po'. È così: non è lui è un'altra cosa. La mediatizzazione del gusto che c'è stata nel corso eh, dei decenni, dei secoli, adesso corrisponde invece un'esclusione mediatica della gastronomia, della... c'è una correlazione tra le due cose, se c'è qual è, se invece sono due direzioni diverse? Non lo so. La mediatizzazione del gusto, dei gusti e del tema eh, effettivamente negli ultimi Anni, anni è stata sconcertante, sconcertante. così come è sconcertante che quando sono andato tre mesi fa a parlare con il comune di Modena, hanno chiesto qualcosa per il suo Modena, il loro punto di riferimento è lo chef di Modena, non è il grande luminare no, di, di, no, di è lo chef natura, che ha in mano tutta l'operazione, gli quindi culturati. Eh, i chef, quelli riconosciuti in quanto tali, stanno diventando in in sé tutto quello che riguarda il food di Italia. Il che, da un lato, mi consola, facendomi pensare che certo è una categoria che ha sicuramente dei molto chiare su cosa è food e cosa non è food, però francamente io li considero dei professionali, del, del, no, del culti, ma insomma... No, cioè, quindi c'è questa supervalutazione del ruolo dello chef che sarebbe da studiare, evidentemente, perché il cuoco passato recente non aveva questo spessore mediatico. Che sia una risposta, una reazione a decenni di omogenizzazione del gusto, è possibile che vi sia, come dire, certe volte ho pensato oh, finalmente c'è una, una, una revanche del gusto, no? che finalmente ci siamo svegliati, diciamo, basta, eh, vogliamo anche noi. In realtà vado da Italy e, e, e, e dico no. Dico che semplicemente perché Hitler ti propone le stesse cose, di qualità esagerata superiore al supermercato, no? con prezzi molto più alti, intercettando un, un, un segmento potenziale di consumatori che hanno abbastanza soldi per spendere da Italy, che però non hanno idea di cosa sia a gusto. Ora, se tu me lo dici e eh, me lo certifico come Italy lo compro, altrimenti non sono capace da solo di scegliere fra questo e quel prodotto scegliendo il migliore. Ci vuole qualcuno che me lo dica. Quindi ovviamente non è una rivincita, è probabilmente un'evoluzione che questo di anni di ossificazione, di organizzazione del gusto. Non siamo più capaci di riconoscere le differenze. E quindi troviamo qualcuno che se lo dice e che si inventa il racconto credibile di quale ottava costituzione, la, la, la città chilometro zero, tutte queste cose qua, non siamo ben contenti di poter pagare di più perché c'è qualcuno che se lo certifica. E poi perché diventa farinetto un tracet. E quindi ricorderemo ulteriormente che allora se prende quello, allora tutti seguono il tracet. Non è più una questione legata al gusto, ma legata alla moda. Anche se diciamo in termini, sì, se vogliamo storici anche culturali più ampi, un po' da sempre, è una figura. La mala della, della cultura indiana è proprio all'apice della gerarchia castale, è quello che sia in ambito rituale, che in ambito. è stato fino alla fine dell'Ottocento. C'è una... un secolo di esatto. eh, popolo non è più niente. Prima lo, lo è nelle grandi corti eh. poi lo, lo tor torna ad essere oggi ne pronunciate così. Eh. Il tema è interessantissimo, no? eh, è, un, è un tema sicuramente da studiare, quello delle nuove professioni e del ruolo degli chef moderni che stanno così in un potere cioè, non mi stupirebbe che qualcuno si candidasse al primo ministro eh, perché effettivamente cioè, eh, hanno acquisito una, una visibilità mediatica una simpatia mediatica molto superiore a quella di altre figure si è fatto un sondaggio per cui tra i bambini al di sotto dei 12 anni e la professione è desiderata scalzando come un calciatore è credibile credibile perché comunque di verità più di si Papa sicuramente la credibilità del mestiere no, c'è eh. forse tra i prossimi mesi per cui Casaleguignano la più